Eh, personali dell'ufficio angelico e, degli, e degli dell'ufficio angelico demoniaco e di tutti coloro i quali occupano questo ufficio diabolico o satanico, ammesso che si possa considerare sinonimi i due termini, con diaballo e satanas in, in ebraico. Dobbiamo vedere qualcosa che sta a monte. Noi conosciamo nella Bibbia. Eh, Un'infinità, potremmo dire, di citazioni che vedono la concupiscenza, il pensare male, eh, progettare ehm, iniquità contro l'uomo e contro Dio da parte dell'uomo, con l'ispirazione della la suggestione, più che ispirazione, dell'ufficio satanico. Noi lo vediamo anche nel libro dell'Apocalisse, perfino il falso profeta sarà manovrato dal, dal, dal satan, il serpente antico come ufficio intendo sempre, però difficilmente riusciamo a controbilanciare questo aspetto dualista che c'è e che andrebbe censurato quantomeno, visto che noi crediamo in un Dio unico, sovrano e signore di tutto il mondo, anzi direi col olamim, cioè di tutti i tempi e di tutti i mondi possibili, noi diremmo oggi di tutti gli eoni, di tutte le dimensioni. Con cosa lo dovremmo controbilanciare? Vedete, la lettera di Giacomo, che è sempre stata osteggiata nel mondo cristiano, specialmente il mondo cristiano d'occidente, per vari motivi, conserva uno degli antidoti più preziosi che noi dovremmo avere da inocularci. Scusate, se uso questo termine, questa terminologia magari piuttosto vicina ai momenti storici che stiamo vivendo, che per noi è cronaca, per liberarci dal dualismo frutto da un, di una errata lettura della scrittura perché abbiamo dei preconcetti platonici eh, e oserei dire neoplatonici piuttosto estremisti. Dualismo bene-male, luce-tenebre, principio del bene-principio del male. Siamo perfettamente in ambito eh, orientale e perché no anche in Wager. Ecco perché tanti credenti, e lo dico con il cuore veramente piangente, sanguinante, piangente proprio, molti credenti, veramente sinceri credenti, avendo questo background culturale, addirittura pre-biblico, pre-neotestamento in questo caso, poi alla fine si perdono, si perdono non di all'anima eccetera, non sto parlando di quello, si perdono... Nel, in un orizzonte talmente vasto che quello del, dell'ognosticismo e dell'agnosi che poi fanno poi fatica a ritornare indietro nella, nel cammino, nella nell'alachà nella, del Signore, eh, di Cristo, vero Dio vero uomo. Vi vorrei far riflettere su questo anti, antivirus che potremmo usare, no? che è proprio nella lettera di Giacomo, capitolo 1, dal versetto 13. Il problema del, dei due principi c'era anche all'epoca di Giacomo, nell'epoca del Nuovo Testamento, all'epoca di Gesù. Perché? Perché nasce in ambito ebraico almeno, almeno, almeno 200 anni prima. Qualcuno parla di una forte influenza medio-platonica, quindi platonica nel nostro caso, nei confronti degli ebrei, soprattutto di Alexandria. E la, ed, è, ed è vero, è <ride> molto plausibile, ecco, poca volta poi questo arriva e tracima anche in RS Israel perché la forza propulsiva della cultura alessandrina arriva addirittura fino a Roma, quindi in alcuni versi anche Roma dipende culturalmente dall'Alessandria, almeno fino al periodo del tardo, della Tarda Repubblica e del Principato sicuramente. Versetto 13. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio. Normalmente noi diciamo che siamo tentati da Satana. E allora già mettiamo Satana e Dio come possibilità di tentare. Addirittura quel Padre nostro no, non ci indurre in tentazioni, cosa fa pensare? Che Dio ci possa indurre in una tentazione, non in una prova, come Abramo, per provare a noi di che pasta siamo fatti, no, addirittura proprio in una tentazione, come se lui godesse nel vederci soffrire, cadere e per poi punirci. Capite che questa è una cosa assolutamente assurda. Però qualcuno lo pensava. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male perché se Dio dovesse tentare vuol dire che esiste un principio quantomeno il suo alter ego al negativo come un gemello scuro che per un attimo potrebbe prendere la meglio su Dio potrebbe quindi sforzare Dio obbligare Dio scusate la bestemmia a tentare noi direttamente o indirettamente ripeto Dice, nessuno quando è tentato dica che sono tentato da Dio perché Dio, Dio stesso come principio, non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto, ecco. Quindi non diamo colpa a Dio e tantomeno a un principio buio, negativo, maligno, nemico dell'uomo, non di Dio, perché Dio è principio primo, ani Hashem En, Od, o meglio, Ve En Od e nessun altro, io sono il tetagramma. Il discorso è questo, Dio non tenta, ma se qualcuno è tentato, è tentato dalla propria concupiscenza, che non è peccato la concupiscenza, però che la concupiscenza cosa fa? Lo attrae e lo porta a sé, lo seduce, lo porta a sé. Poi la concupiscenza, una volta accolta, cosa fa? Eh, sentite questo, questo, questa serie di verbi, che ricordano molto il peccato di Eva, vide dopo aver parlato, non doveva parlare con Akash, vide, fu attratta quindi vide, ne prese, ne assaggiò, ne mangiò e lo partecipò a suo marito e infatti qua dice lo attrae, lo seduce, poi la concupiscenza concepisce, concepisce questa concupiscenza, genera il peccato e poi dopo il peccato quando è consumato, no? dal frutto dell'albero, produce la morte, la separazione da Dio. Ecco. E poi dice, non andate fuori strada, fratelli, carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre. Quindi, chi è responsabile? Chi è responsabile della propria seduzione, ma del proprio, della propria concupiscenza? Dalla, della propria concupiscenza è responsabile l'uomo poi il tentatore fa il tentatore, ma il tentatore non può fare nulla se noi non ascoltiamo, non aderiamo, non entriamo in dialogo col tentatore e soprattutto una volta ricevuta la, la possibilità di espletare in maniera chiara la nostra concupiscenza, non diamo spazio alla concupiscenza e la concupiscenza una volta accolta, Cosa fa la concupiscenza? Genera, stesso verbo che si usa nel, nel, nel divino, genera il peccato, il peccato consumato poi dopo produce la morte, proprio è una produzione automatica. Come si fa, ecco noi potremmo dire, a evitare questo aspetto? La risposta è molto semplice, la Bibbia insegna in maniera chiara che non si può parlare, Bisogna distogliere gli occhi e puntarlo su cose secondo il piano di Dio, non fare entrare il tarlo nella mente, ma non è finita. Bisogna anche sapere usare anche le orecchie, e cioè riempire i vuoti della nostra solitudine con parole cantici spirituali, i salmi. La cura biblica sono 150 salmi, in infinità, copre tutta una giornata di preghiera. Allora, con l'uso delle orecchie, il silenzio. Non dico l'uso della prova, è il silenzio. L'uso della vista, saper guardare cose secondo Dio. Ecco, queste sono tutte eh, strategie, secondo Dio, che possono bloccare ogni tipo di concomplicenza, di qualunque tipo professionale, lavorativa, sessuale, economica e farla morire. Perché? Perché non c'è dietro un principio negativo che possa essere più forte di Dio, che ci ha dato la possibilità in Cristo di essere liberi quindi di dominare queste cose. Bene, vi saluto e vi ringrazio, la prossima volta vedremo un altro tema importante dell'ufficio demonologico, un ufficio demonologico molto, molto, molto particolare. Ciao e alla prossima!